Salve ragazzi, eh, quest'oggi eh, riassumeremo il grande ascensore di cristallo scritto da Roald Dahl. <totiposite> Forse non tutti sapete che il grande ascensore di cristallo è il secondo capitolo della fabbrica di cioccolato e si apre proprio con la scena finale del, della fabbrica di cioccolato, quindi troviamo a casa di Charlie, cioè dei signori Boucher, i signori Boucher, i nonni e Willy Wonka con tutto il suo ascensore. E... Quindi devono andare nella fabbrica. E decidono tutti di salire sull'ascensore, ma i nonni per carità non vogliono alzarsi dal letto, così il signor Wonka li respinge con tutto il materasso. Ma nonna Giorgina, che era abbastanza bisbetica, eh, non voleva che Willy Wonka eh, guidasse diciamo, l'ascensore. Ma eh, e pian piano l'ascensore prendeva quota, prendeva quota. Il signor Wonka diceva prima di scendere, dobbiamo salire. Però eh, tutti iniziarono a preoccuparsi, compreso nonno Joe. Diceva forse il signor Wonka però è arrivato il momento di pigiare il bottone per scendere. Insomma, quando è, stava arrivando il momento giusto in cui il signor Wonka doveva pigiare il, il bottone, nonna Giorgina si intromette e non eh, gli fa pigiare il bottone. Insomma, iniziano a fluttuare nello spazio. Qui incontreranno un'altra navicella eh, guidata da tre piloti che stavano portando ehm, in un albergo spaziale degli Stati Uniti tutto il personale di servizio appunto eh, per lavorare nell'albergo e vedono questo gigantesco albergo fluttuante e decidono di entrare perché non hanno alternativa, devono attraccare anche e, e così decidono di attraccare nel, nell'albergo. Nel frattempo il Presidente degli Stati Uniti stava chiamando tutto il mondo, ogni console che poteva conoscere, ogni imperatore doveva sapere chi di chi fosse quell'ascensore di cristallo che fluttuava e stava attraccando nel suo albergo. A questo punto, eh, realmente la scena inizia a diventare divertente perché perché l'Allegro Group innanzitutto entra in, entra in albergo e qui vengono subito contattati dal presidente che dice ditemi subito chi siete, non è possibile, gli chiede. E il signor Bonca tutti rimangono zitti, il signor Buonca all'improvviso ha un'idea, inizia a far fugliare parole che non esistono. E così il presidente degli Stati Uniti chiama chiunque, chiama eh, il traduttore, il capo dei traduttori mondiali, dice ma queste lingue sono, e quello risponde ma queste lingue sono sconosciute. L'unica cosa che improvvisamente sentono è un urlo perché il signor Wonka ha visto uscire dagli ascensori degli esseri mm, vermicolosi e pian piano ne compare una ad ogni ascensore, gli ascensori erano cinque e ogni, o, ognuno di questi esseri iniziava a modellarsi per formare una parola, e scrissero fuori. Il signor Wonka conobbe che questi esseri misteriosi erano degli nidi vermicolosi, molto aggressivi, che ovunque andavano in qualunque pianeta spazzavano via tutto, e quindi volevano mangiarseli. E così tutto il gruppo inizia a salire sull'ascensore per scappare e dirigersi verso la terra. Nel frattempo, l'astronave eh, decide di invece attraccare eh, sul, uh, sull'hotel spaziale e qui purtroppo vengono aggrediti dagli cnidi vermicolosi. Soltanto alcuni riescono, la maggior parte fortunatamente, a salvarsi e ritornare sull'astronave. Nel frattempo un cnide vermicoloso aveva preso di punta l'ascensore di Willy Wonka e si era trasformato in una specie di proiettile e si scagliò contro l'ascensore perché voleva distruggerlo, ma l'ascensore era a prova di qualunque urto. Nel frattempo però uscirono anche tutti gli altri cnidi e allora altri circondarono l'astronave, altri cercavano di arpionare l'ascensore um, di cristallo. Vi dico soltanto che l'astronave si salverà proprio grazie all'ascensore di cristallo che lo rimorchierà fino alla terra. Dopodiché eh, il, eh, il, il, il, diciamo il signor Wonka li lascerà nell'atmosfera e loro ritorneranno in fabbrica. Eh, qui eh, dirà subito ai nonnini Forza, alzatevi che dovete darci una mano Ma nonna Gio Giorgina assolutamente non intendeva E così eh, perché diceva che era troppo anziana Così il signor Monca disse Va bene, ora vi do una pillolina Che fa ringiovanire Dice però attenti perché io vi do tutto il flaconcino Ci sono 12 pillole Ogni pillola vi farà ringiovanire di 20 anni Quindi mi raccomando State, cioè, si siate attenti Nonna Giorgina, lascia questo barattolo al centro del materasso. Allora tutti e tre cercano di azzuffarsi per eh, cercare di, di prendere queste pillole per primi. E ovviamente vincerà Nonna Giorgina. Cosa accade però? Nonna Giorgina dice, va bene, ora ne do due, due a te, due a te, gli altri le tengo tutte io, le prendo tutte io. Alla fine decidono di inghiottirne quattro ciascuno. Voi già avete pensato a cosa sto pensando io? Avete capito? Che cosa accadde? In pratica questi vecchietti appena deglutirono ringiovanirono talmente tanto che nonna Giorgina sparì perché lei non aveva 80 anni mentre gli altri che avevano già compiuto gli 80 anni, 80, 81 diventarono piccoli, diventarono bambini neonati e quando nonna Giorgina sparì tutti a chiedersi dove fosse ma il signor Monca lo sapeva era diventato un meno, perché nonna Giorgina aveva 75 anni, quindi era diventato o meno cinque anni. La signora Boucher si arrabbia col signor Wonka, ma egli risponde che gli aveva avvisati che ogni piccola aveva la valenza di 20 anni, li faceva ringiovanire di vent'anni e dice, niente, sua madre è andata a Minuslandia e Charlie dice, va bene, dai, possiamo farcela andiamo tutti insieme a Minuslandia, troveremo una soluzione allora eh, Willy Wonk e Charlie entrano nell'ascensore e scendono, scendono, scendono, no, verso Minuslandia e solo in quel momento realmente Charlie si rende conto di quanto sia immensa la fabbrica di cioccolato all'improvviso vedono che a Minuslandia ci sono eh, queste anime, chiamiamole queste immagini, e eh, loro cercano quella di nonna Giorgina, messe in orizzontale proprio come un meno. E allora il signor Wonka spruzza su quest'ombra un po' di vite Wonka che ha l'effetto di far invecchiare anziché di ringiovanire come la Wonka vite. Qual è il problema? Quando risalgono e arrivano dove c'è il letto, trovano un fossile perché la nonna è invecchiata tantissimo perché il signor Monca non aveva potuto dare la dose esattamente giusta. E così quando dice: Ora non vi preoccupate, ci penso io. Uh. La signora Boucher si arrabbia tantissimo dice lei non toccherà mai più mia mamma dice è colpa sua se tutto c'è accaduto il signor Wonka dice no no è colpa di sua madre è colpa di sua madre che è stata presuntuosa ad aver inghiottito più pillole di quelle che io avevo detto perché io avevo consigliato due pillole ciascuno mentre dice ora la sto curando io guardi fi, si fidi guardi che funzioneranno e infatti per farla ringiovanire dovrà farle ingurgitare 20 pillole che scioglierà ovviamente e nonna Giorgina ritornerà ad avere 75 anni. Il romanzo si conclude con un lumpa eh, che tamburella nella gamba del signor Won che porta una lettera. È eh, l'invito del presidente degli Stati Uniti che vuole ringraziarli per aver salvato la loro astronave. E così, sono tutti emozionati, saltano dal letto, eh, però poi si ricordano, e dicono, noi siamo poveri, non possiamo andarci con queste sottovesti, con questi pigiami. E allora il signor Wonka li ricorda che loro sono appena diventati milionari e che hanno a loro disposizione, che sono i proprietari di un'intera fabbrica. E così, prima di andare eh, dal presidente, Avrebbero fatto capolino 5 minuti in un grande magazzino e avrebbero comprato degli abiti nuovi. Il romanzo si conclude con una battuta fra nonno Joe e Charlie. Ebbene Charlie, disse nonno Joe, certo è stata una giornata lunga e movimentata. Mica è finita ancora, disse Charlie, anzi il bello deve ancora incominciare. E così si conclude il, la, il grande ascensore di cristallo. Spero che anche questo riassunto vi sia piaciuto e vi aspetto la prossima settimana. A presto!